Nel 1887, quando muore Agostino De Pretis, il governo viene assunto da Francesco Crispi, destinato a dominare la politica italiana per quasi dieci anni. Francesco Crispi, che è originario di, della provincia di Agrigento, è stato uno dei protagonisti anche del nostro risorgimento. È stato Mazziniano, è stato Garibaldino, convinto repubblicano e ha partecipato anche alla spedizione dei Mille. Dopo la proclamazione del Regno d'Italia, Francesco Crispi diventa un deputato del nuovo Parlamento italiano. Viene infatti eletto nelle file della sinistra, di quella che abbiamo chiamato la sinistra storica. Intanto però comincia ad ammirare Bismarck, cioè una figura molto forte, capace di prendere tutte le decisioni politiche essenziali in prima persona. Forse è anche per questo che una volta arrivato al potere politico, Crispi avvia una politica fortemente autoritaria. Che cosa significa autoritaria? Significa che vuole... Decidere da solo o quasi e in effetti in quel momento concentra nelle proprie mani diversi poteri intanto abbiamo già detto che è stato il presidente del consiglio ma non basta perché contemporaneamente a questo Francesco Crispi è anche ministro degli esteri e ministro degli interni Come capo del governo introduce leggi avanzate e liberali, ma nello stesso tempo, proprio per questa sua idea di politica autoritaria, attua una repressione molto forte dai movimenti di protesta che c'erano stati in quel periodo. Come mai? Proviamo a riassumere velocemente cose che abbiamo già visto. Con l'arrivo della sinistra storica al potere, le decisioni avevano aiutato, anzi avevano scelto di privilegiare il protezionismo. Questo protezionismo doganale aveva però praticamente bloccato la concorrenza dei prodotti esteri. Per alcuni era positivo, ma per altri non lo fu. Perché, per esempio, bloccando l'arrivo dei prodotti esteri in Italia, i produttori italiani poterono aumentare i prezzi, in particolare si aumentarono i prezzi dei prodotti agricoli e quindi aumentarono possiamo dire i prezzi del pane ma anche di altri generi che di solito si chiamano di prima necessità, cioè quelli più immediatamente necessari. Ecco, proprio per questo si parla anche di caro vita la vita appunto costava più cara ma cosa sono queste proteste intanto ci sono degli scioperi poi ci sono dei movimenti di piazza si chiamano cioè delle manifestazioni in sicilia per esempio ci sono delle lotte, ma gli operai anche si organizzano proprio in quelli che vengono chiamati i fasci dei lavoratori. Sono di ispirazione socialista e a loro volta promuovono una serie di lotte e manifestazioni contro il governo. Lotte e manifestazioni che in alcuni casi sono anche eh, violente. La stessa cosa, oltre che in Sicilia, fanno per esempio i cavatori di marmo della Lunigiana, ai confini della Toscana. Abbiamo detto che Crispi usa la repressione, infatti possiamo anche dire usa contro queste proteste il pugno di ferro. Anzi, ad un certo momento, nel 1894, proclama addirittura un provvedimento che si chiama Stato d'assedio, quello che sospende le libertà. E le garanzie normali dei cittadini. Contemporaneamente Chispi si dedica alla politica estera, con l'idea che si debba in qualche modo dimostrare la potenza dell'Italia, anche se in realtà l'Italia rimaneva un paese di secondo piano rispetto alla Germania o alla Francia. La politica estera però poteva consentire anche di cercare e di portare consenso popolare al governo. Infatti dedicandosi alla politica estera e in particolare alle colonie si voleva cercare di far dimenticare i problemi economici esistenti nello Stato. Infine una cosa molto importante sono le richieste dei grandi gruppi industriali che si possono arricchire proprio con l'aumento delle spese militari e già lo avevano fatto con i governi precedenti. Tutte queste motivazioni fanno sì che eh, ad un certo momento Crispi punti tutto sull'espansione coloniale. Inizialmente, eh, cioè nell'anno 1889, viene firmato un documento, un trattato. Questo trattato si chiama Trattato di Uccialli. È un trattato che, dopo essere stato firmato, riconosce alcune cose. Intanto il Trattato di Uccialli riconosce il controllo italiano sull'Eritrea cioè su quella parte costiera del regno di Etiopia. Altri accordi, l'anno dopo, stabiliscono invece un protettorato italiano, stavolta più a sud, cioè nella parte della eh, Somalia. Pochi anni dopo però, le truppe italiane cercano di entrare all'interno dell'Eritrea, si riaccende la guerra con Menelik e di nuovo i risultati sono del tutto negativi. Ci sono gravi sconfitte ad Ambalagi, a Maccallè, ma soprattutto poi ad Adua nel 1896. Ad Adua nel 1896, su 16.000 uomini impiegati nei combattimenti, l'esercito italiano ne perde 7.000. E per l'Italia è anche un disastro dal punto di vista della politica internazionale perché l'Italia... È il primo paese europeo, la prima potenza europea, diciamo, ad essere sconfitta nel possesso di una colonia. La sconfitta è così grave che eh, Francesco Crispi è costretto a dare le sue dimissioni. A questo punto però l'Italia si trova in un momento molto grave. Intanto alle dimissioni di Crispi Dopo la sconfitta e il disastro di Adua, fa eco una situazione sociale drammatica. Abbiamo già parlato di crisi, di prezzi troppo alti, di manifestazioni e di lotte. Questa crisi economica che aveva colpito soprattutto gli operai e soprattutto i contadini, cioè diciamo, i gruppi ancora più poveri della popolazione, era stata aggravata da un altro problema, perché in quegli anni eh, le spese per le imprese coloniali di cui abbiamo parlato prima, quindi le spese per i soldati, le armi, i rifornimenti e la guerra, erano state coperte aumentando le tasse. Quindi, oltre alla crisi economica, c'è anche un vero e proprio problema di tasse sempre più alte, che provocano uh, delle, uh, del malcontento. Quindi la crisi, le tasse dovute alle imprese coloniali fanno sì che le agitazioni riprendano molto presto. Anzi, in alcune città, uh, a Ferrara, a, a Modena e a Bologna, più di 20.000 braccianti iniziano una grande agitazione sindacale. Ci sono poi dei tumulti nel 1898 in diverse città e il nuovo capo del governo che si chiama Antonio di Rodini lascia mano libera all'esercito di intervenire per riuscire in qualche modo, in qualunque modo, a fermare questi tumulti. I fatti più gravi arrivano a Milano, dove contro i manifestanti e contro le lotte operaie L'esercito interviene con il generale Bava Beccaris, che nel 1898 spara sulla folla facendo decine di morti. Vengono arrestati i dirigenti socialisti, vengono arrestati i cattolici che avevano aderito a queste iniziative popolari ed è un momento molto pericoloso perché è il pericolo di una svolta autoritaria, cioè di tornare ancora a un tipo di regime autoritario, come volevano tra l'altro alcuni parlamentari. Che cosa succede però? Che quando ci sono le nuove elezioni, nel 1900, le persone che vanno a votare votano soprattutto i progressisti, eh, l'opposizione diciamo. Mm, I progressisti sono liberali, di sinistra, eh, sono socialisti, sono repubblicani. Quindi la maggioranza progressista che vince le elezioni costringe il re a dare il nuovo governo eh, non a qualcuno che vuole ancora una svolta autoritaria, ma a qualcuno di moderato. Il, governo, il nuovo governo che nasce è moderato. Accade però un altro fatto gravissimo che potrebbe far precipitare l'Italia ancora di più nel caos. In quello stesso anno, a Monza, durante la visita del re Umberto I in città, l'anarchico Bresci lo uccide. Viene preso e eh, al posto del re Umberto I, Viene fatto re Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III ha probabilmente, secondo gli storici, l'intelligenza di non aggravare la situazione, ma di nominare invece eh, primo ministro, un ministro eh, moderato ancora. In più, il nuovo governo eh, attenua queste tensioni abolendo anche tutte le norme restrittive che erano state prese in precedenza contro i lavoratori e le associazioni e incomincia a promuovere una legislazione sociale più avanzata. In questo modo si apre il 1900.